Prepariamo la ricetta polpette ai piselli. Sempre per quattro persone ci vogliono 6 etti di macinato, che può essere o solo maiale, o maiale vitello, o maiale vitello e mortadella. Noi siamo a Bologna, ci ho messo anche la mortadella. Poi ci vuole 100 g di parmigiano, 50 g di pane grattugiato, 3 uova. Prezzemolo e sale quanto basta. Iniziamo col preparare l'impasto delle polpette. Mettiamo la carne nella ciotola. Vedete che è diverso i colori. Ci mettiamo il pane grattugiato, un po', non tutto, il formaggio il prezzemolo, il sale e il pepe. Per ultimo le uova. L'impasto non deve essere né troppo duro né troppo mollo. Mangiamo il resto del parmigiano e un altro po' di pane grattugiato. Gli ingredienti in questo momento sono stati tutti presi, quindi è un impasto omogeneo. Una volta amalgamata tutta la carne, Prendiamo dell'altro pane grattugiato e lo mettiamo come base su un piatto. Poi prepariamo le nostre polpettine, che ognuno le fa a dimensioni che vuole, a me non piacciono troppo piccole. ma neanche giganti. Una volta che abbiamo riempito il piatto, passiamo le polpette nel nostro pane grattugiato e gli ridiamo di nuovo la forma tonda. abbastanza capiente per tutte le nostre polpette, mettiamo uno spicchio d'aglio a soffriggere in un po' d'olio. Se uno non gradisce l'aglio può usare anche una mezza cipolla. Adesso andiamo ad aggiungere le polpette e facciamo dorare da entrambi i lati. Adesso aggiungiamo i piselli che se prendete quelli surgelati vanno cotti un quarto d'ora. I piselli li aggiungiamo quando le polpette sono già un po' dorate. Dopo qualche minuto aggiungiamo il pomodoro. Il pomodoro va messo a gradimento, va messo in base se uno piace più sugo o meno sugo e poi un po' d'acqua per aiutare la cottura. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per una ventina di minuti avendo la cura ogni tanto di andare a girare. A metà cottura aggiustiamo il nostro sugo di sale e per chi vuole si può mettere un'aggiunta di pepe, io lo metto sempre. La cottura varia in base alla grandezza delle polpette, più la polpetta è grossa e più deve cuocere. Dai 20 ai 35 minuti le nostre polpette sono pronte adesso le andiamo a impiattare <ride>